ATP I risultati della prima giornata a Keng-2 Shenzhen Dopo un primo assaggio di veloce indoor europeo, con i tornei di Metz e San Pietroburgo disputatisi la scorsa settimana e conclusisi ieri, il circuito ATP ritorna sul cemento all'aperto in Cina, dove sono in corso fino a domenica i due appuntamenti 250 di King 2 Shenzhen che abbracceranno anche i reduci dell'esibizione della Laver Cup di Praga. A Kengdu, torneo in cui l'austriaco Dominique Thiem è testa di serie numero 1, si è conclusa oggi la prima giornata di tennis. Quattro Gli incontri in programma, con il giapponese Iwiki Sujita, numero 5 del setting, subito in campo. Il nipponico si è sbarazzato agevolmente del qualificato croato Mate Pavic. Ritiratosi a inizio secondo set dopo aver perso il primo con il netto score di 6-1. Intensa sfida tra l'americano Jared Donaldson e il giovane greco Stefanos Tsitsipas, vinta in rimonta per 7-5 al terzo dal primo. Ok, anche un altro statunitense, Taylor Fritz, che ha battuto la Vidcar cinese di V Avanti pure il brasiliano Tiago Montero, in rimonta su un altro giocatore di casa, Ibing V. Domani esordio nel torneo per il croato Borna Coric e per il britannico Kyle Edmund, opposto all'australiano Bernard Tomic DV, WC, Fritz, Q. 5716, Donaldson, Suggita, 5, Pavi, Q, 6-1 Ritiro. Monteiro, Ibingu, WC, 1-6-7-6-6-6-2. Aschensen è subito eliminato Alessandro Giannessi. Lazzurro è stato infatti sconfitto in due set, con lo score di 7-6-6-4. Dal più quotato francese Jeremy Shardy. Al secondo turno l'israeliano Dudi Sela, vincitore in due set contro l'australiano Matteo Wedden, e il belga Steve Darcis, ok contro la Vidcar cinese Zezang. Domani esordio per le teste di Serie Alexandre Dolgopolov, Viktor Troicki e Joao Sousa, in un tabellone presidiato dall'alto dal tedesco Sasha Verev. Dal basso dal belga David Goffin. Presente anche l'italiano Paolo Lorenzi, numero 4 del Sieding, che godrà di un bye al primo turno, per affrontare poi il vincente della sfida tra il brasiliano Rogerio Dutra Silva e la vid carcinese Zidzen Zhang. Darcis, Zezang, WC, 75763 Sela, Eden. Q60768 Giannessi, Shardi 67646.